A Divrea si sta ultimando il progetto che consentirà di migliorare il deflusso e la portata ecologica del Lago Sirio, uno degli specchi d'acqua che saranno compresi nel Parco dei Cinque Laghi di prossima istituzione per iniziativa della città metropolitana di Torino e dei comuni interessati. I lavori in corso sono in gran parte finanziati da un bando regionale a cui ha partecipato con successo la città di Ivrea, in partenariato con i comuni di Chiaverano e Cascinette di Ivrea. E con la città metropolitana. Il finanziamento di 289 mila euro serve a contenere l'eutrofizzazione del lago, cioè l'aumento di sostanze nutrienti nell'acqua che causa una proliferazione incontrollata delle alghe dovuta all'emissione eccessiva di sostanze come fosforo e azoto. Nel lago Sirio le fioriture delle alghe si sono ripetute con frequenza irregolare, rendendo talvolta necessari divieti temporanei di balneazione, soprattutto in presenza di cianobatteri. L'eutrofizzazione è stata accelerata dall'aumento degli inquinanti come detersivi e fertilizzanti. La riqualificazione delle acque è resa possibile dall'installazione di un dispositivo di prelievo nella porzione più profonda del lago, a cui si affianca la realizzazione di un emissario integrato. Il sistema denominato emissario integrato del dottor Merati necessita di un dislivello adeguato fra lo scarico della tubazione e il livello del lago, in modo che la risalita dell'acqua dal fondale attraverso la tubazione possa avvenire sfruttando il principio dei vasi comunicanti, senza l'impiego di pompe o altri dispositivi di aspirazione. Della posa e dell'allungamento in acqua si occupa una squadra di sommozzatori che guida e assicura il corretto allineamento in galleggiamento della tubazione e il suo affondamento, garantendo il corretto mantenimento in posizione sul fondale e segnalando la posizione stessa con boe che ne indicano il percorso.